Di welfare, di un lavoro dignitoso, di diritto allo studio, di un ambiente sano, di adozioni per le coppie omosessuali. Siamo in attesa di un paese: non essere donna non passi per forza per l'essere madre. Allora diciamo alla ministra il tempo è scaduto e che il razzismo, l'omofobia, il sessismo sono le vere cattive abitudini e allora le diciamo che pretendiamo le sue dimissioni, perché il tempo è scaduto. Una, un qualcosa di razzista che non ci saremmo nemmeno riusciti a immaginare, il peggio del peggio, è una cosa scandalosa e oggi è stata fatta dimettere la responsabile della comunicazione come se la responsabilità politica di una campagna non fosse della ministra, Bravo you <laughs> Assurdo! In questo paese ci si rivale solo su chi lavora, e non chi ha le responsabilità politiche come al solito. In attesa di cosa? Siamo in attesa di diritti, di welfare, di un vero contratto di lavoro, di diritto allo studio, di adozioni per le coppie omosessuali. È una vergogna che si invitino le donne a procreare, a procreare presto, come se la procreazione fosse solo una questione di tutelare la propria fertilità. Noi siamo anche qui a dire che le donne hanno il diritto di non avere figli e se se li vogliono avere, devono avere in cambio welfare, tutele e non devono essere discriminate nei posti di lavoro perché sono in attesa, quindi siamo in attesa di tante cose. Come posso chiedere ai miei, ai miei genitori di darmi altri soldi per mantenere un figlio? Io li voglio dei figli, ma non posso averli adesso, quando non ho un reddito per studiare, quando non ho nel, non ho nel mio futuro la possibilità di avere un lavoro sicuro, quando il mio lavoro è sicuro nel futuro è un lavoro in tre mesi, di tre mesi in cui guadagnerò al massimo 500 euro al mese. Come posso io quando solo il 13% dei bambini ha l'accesso a un asilo pubblico. Come posso? Io li voglio i figli, ma io non posso fare figli. Non si risolve questo problema con le cartoline pessime le campagne pubblicitarie, si risolve dando risorse al welfare e alle giovani coppie. Questa a noi è sembrata una campagna demagogica e moralista in due sensi, che non affronta eh, i contenuti delle cose, eh, non fornisce una risposta alle esigenze. È vero che noi siamo in attesa, questo ti vogliamo dire alla ministra, però noi siamo in attesa di servizi, siamo in attesa di capire perché in Italia ci sono sono soltanto tre, tipi, tre, tre, tre tentativi in convenzione di fecondazione assistita e le coppie devono andare a pagare all'estero altri tentativi di fecondazione, siamo in attesa di, di capire e di spiegare alla Ministra perché una donna arriva a 40 anni senza avere figli. Tantissimi consultori stanno chiudendo, per cui andiamo alla base dei problemi principali e fondamentali della questione e credo che... La ministra Lorenzi dovrebbe veramente confrontarsi di più con noi donne e non solo con noi donne, anche con gli ometti, insomma eh, confrontarsi veramente dal vivo con chi magari non ha la possibilità come lei eh, di pagarsi una ginecologa privata, di non stare in attesa sei mesi barra otto per una prima visita. Mm? Il ministero della salute in Italia deve parlare di questo, c'è un'esplosione delle, delle, delle, delle, delle infezioni sessualmente trasmesse, la sessualità in Italia non è qualcosa di consapevole, siamo indietro sulla prevenzione. I ragazzi fanno sesso senza sapere cos'è Negli altri paesi europei si spiega che cos'è questo Ma non per non fare figli Per farli in maniera consapevole Perché questa è la frontiera della, della prevenzione E, della, e anche della, delle politiche demografiche Occorre che il Parlamento ne discuta Ieri abbiamo depositato una mozione di censura In Parlamento alla Ministra Lorenzin Dove chiediamo al Governo di ripensare questa campagna Facciamo appello alle forze democratiche compreso il Movimento 5 Stelle a presentare insieme a noi una mozione di sfiducia a un ministro che se ne deve andare e chiediamo che si apra un dibattito pubblico. Questo Fertility Day del Ministero è un fertility fake, siamo qui a dirlo con forza tutti quanti insieme.